È arrivato il turno di Edoardo Rimichesu. Ciao, Edoardo. Ciao, Alessandro. Che Buongiorno. Un, un titolo lunghissimo, devo leggerlo: Head of Partner Success Itali di Italy. Casavo, no? Di Italy. Sì. quello che fa da mangiare, ma Casavo. Ah, di Casavo, ancora. <ride> resto ancora nell'immobiliare. Allora, cos'è un Head of Partner Success? Questa è una bella domanda. In pratica, il mio ruolo è quello di eh, organizzare e coordinare quella che è tutta l'attività di collaborazione che Casavo fa con le agenzie immobiliari sul territorio italiano in particolare ovviamente nelle cinque città dove abbiamo un'operatività maggiore quindi Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino eh, dove siamo attivi con l'intera linea in realtà da qualche tempo la collaborazione si può espandere sta cominciando a espandersi anche all'esterno dove siamo operativi in modo, in modo diverso però ecco tutta quella parte di nostro team che si occupa di, eh, in, diciamo, stabilire i rapporti con le agenzie immobiliari, sviluppare il business con le agenzie immobiliari, passa sotto il coordinamento di questa funzione che appunto abbiamo chiamato Partner Success perché l'agenzia è nostra partner a tutti gli effetti. Resta ovviamente, è un, è un rapporto completamente indipendente, è un rapporto commerciale che abbiamo, però diventa una vera e propria partnership perché possiamo sviluppare un rapporto che, eh, diciamo, evolviamo nel tempo e che si trova ad avere diversi punti di contatto. Siamo. Uh, sviluppiamo business su vari fronti con l'agenzia. Ecco, Casavo, per quelli che ancora non conoscessero diciamo, il vostro modello di business, è un iBuyer. Dai una breve panoramica di cos'è un iBuyer e perché può essere un, un partner per un'agenzia immobiliare, per un'agente immobiliare. Beh, hai detto bene, Casavo è, è, è nata come iBuyer, in realtà poi ci arriverò dopo, si sta evolvendo, sta evolvendo il suo, il proprio modello nel portarlo a essere qualcosa di più di un iBuyer, però l'iBuyer effettivamente è il modello che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti eh, ed è un modello che prevede l'utilizzo di una piattaforma tecnologica e di una disponibilità anche eh, finanziaria per poter acquistare rapidamente in tempi estremamente brevi immobili, tendenzialmente residenziali, eh, valorizzarli attraverso una ristrutturazione nella stragrande maggior parte dei casi e rimetterli sul mercato in modo estremamente rapido, da qui il tema Instant Buyer. L'apporto tecnologico in questo modello è fondamentale perché una valutazione rapida, un rapida, una esecuzione anche rapida della transazione sono fondamentali per far diciamo, girare i numeri di queste operazioni che sono tantissime con margini molto contenuti, questa è anche la grossa differenza tra un ibuyer e un investitore tradizionale e questa tecnologia, questo modello importato dagli Stati Uniti, nato poi pochi anni fa negli Stati Uniti, eh, è stato portato in Italia da Casavo nell'inizio del 2018 l'azienda è stata costituita nel 2017 e dal 2018 abbiamo eh, transato, fatto transazioni prima in Italia, poi ci siamo espansi anche, espansi anche in Spagna, Portogallo e recentemente in Francia, andando a effettuare più di 5.000 transazioni e più di 1 miliardo e milioni di euro di transazioni quindi volumi che sono cresciuti, cresciuti molto, questo è un po' il funzionamento della dell'iBuyer che però appunto stiamo evolvendo in qualcosa di ancora più eh, grande, un vero e proprio marketplace, una vera e propria piattaforma eh, specifica per il mercato residenziale. Quindi avete industrializzato, diciamo, il processo di eh, investimento immobiliare, quindi il cosiddetto flipping, eh, l'acquisto per poi eh, essere rimesso sul mercato. E perché quindi Casavo può essere uno strumento per un'agenzia immobiliare? Cioè, qual, qual è il vostro il vostro rapporto con l'agenzia immobiliare? Beh, già con i buyer di per sé eh, crea un'opportunità e eh, buyer di per sé rappresenta un'opportunità per l'agenzia immobiliare perché a tutti gli effetti un'agenzia che inizia a collaborare con Casavo che inizia ad avere un rapporto con Casavo sa di avere, almeno nelle zone in cui siamo operativi con i buyer, sa di avere un'alternativa alla commercializzazione da poter offrire ai propri clienti alternativa che è estremamente eh, efficace soprattutto su specifiche casistiche di venditore su specifiche casistiche di asset ma che co comunque rappresenta un'offerta immediatamente disponibile da poter portare al venditore ovviamente con un modello normale di collaborazione quindi con una normale provvigione per, per la gente eh, e con la possibilità di richiederci un'offerta non appena l'incarico magari viene, viene raccolto, viene, viene preso anche per capire che strategia di commercializzazione magari offrire a quel venditore perché Potrei prendere un incarico oggi, avere immediatamente sul tavolo un'offerta valida di Casavo, potenzialmente rogitabile in pochi giorni, in poche settimane, e poi decidere se procedere comunque con una commercializzazione normale o magari se quell'offerta è già buona, accettabile da parte del venditore, proporre direttamente quella. Questa è già la base, diciamo, della collaborazione che da sempre praticamente proponiamo alle agenzie. In realtà la collaborazione si è molto ampliata recentemente perché oltre a essere una collaborazione sul canale di acquisizione è anche una collaborazione sul canale di rivendita dell'immobile. Eh, abbiamo dei partner più fidelizzati che definiamo premium partner che ricevono da noi anche i mandati in esclusiva per la rivendita degli immobili che reimmettiamo sul mercato e eh, abbiamo avviato dal, già dall'anno scorso una modalità, un'offerta verso il cliente venditore che prevede anche una modalità di commercializzazione diciamo più tradizionale dove siamo in quel caso noi a raccogliere l'incarico ma che andiamo poi, l'incarico che andiamo sempre a gestire in collaborazione con un'agenzia partner quindi a tutti gli effetti andiamo anche in quel caso a generare business per le agenzie partner business che generiamo principalmente grazie ai non diciamo non banali investimenti marketing che facciamo verso i venditori eh, gli investimenti qualcuno che, che abita nelle città o che lavora nelle città dove siamo operativi avrà visto il grande investimento marketing che abbiamo fatto nei mesi, nei mesi scorsi. Quell'investimento ovviamente attira una grande mole di venditori motivati a, a commercializzare il loro immobile verso di noi. Noi in questo momento siamo già in grado di dargli immediatamente due opzioni: una, quella della commercializzazione appunto a, supportata dalla rete di agenzie partner, oppure l'offerta istantanea del, dell'e-buyer eh, appunto sulla commercializzazione tradizionale è un'ottima altra, diciamo, un'altra un uh, parte della collaborazione efficace che possiamo avere con le agenzie, perché gestiamo insieme quella commercializzazione a tutti gli effetti. Quindi uh, Casavo, insomma, per un agente immobiliare è un ottimo compratore e anche un ottimo venditore. Corretto, corretto. Cioè, possiamo definirlo così. Effettivamente collaboriamo su entrambe, su entrambe le, le parti, diciamo così, della transazione. Allora, adesso ci hai raccontato la versione diciamo, beta di Casavo iniziale, quindi l'investitore istituzionale. Oggi si è evoluto con le partner, partnership con l'agency, quindi acquisizione diretta di immobili che poi si riversano sulle agenzie premium e anche acquisizione poi di incarichi di immobili da vendere da gestire con la rete, eh, sempre con le agenzie partner. Uh, il Casabo 2.0, dove, dove mira ad arrivare? Beh, in realtà la, la missione di Casavo è sempre stata quella molto più ampia, di diventare una piattaforma residenziale eh, di, di, di nuova generazione con una mira europea, quindi arrivare a coprire più mercati possibili, già ne copriamo quattro, e non limitarsi alla sola semplice diciamo, fase di compravendita, ma abbiamo sempre detto cerchiamo di migliorare e semplificare il modo in cui le persone comprano, vivono e vendono la casa quindi un po' tutti gli aspetti un esempio di questo è l'allargamento che abbiamo eh, applicato alla, diciamo, alla rosa dei nostri servizi come ad esempio lo scorso anno quando abbiamo lanciato Casavo Mutui quindi abbiamo cominciato a fornire con una eh, diciamo divisione di, di mediazione creditizia abbiamo cominciato a offrire il servizio di, di, di mediazione eh, per i nostri clienti acquirenti quindi sia ovviamente fornendolo poi anche a supporto delle agenzie partner nel momento in cui l'acquirente manifesta la necessità di, di un mutuo, di una soluzione di on financing, um, sia nell'allargare anche quelli che sono i servizi ancillari. È già possibile ad oggi, sugli sul, immobili che Casavo commercializza, per esempio acquistare l'intera soluzione di arredo, quindi l'intero progetto di arredo, tutti, gli, che, tutti il, gli arredi che si vedono nei render all'interno del sito Casavo, degli immobili Casavo, sono tecnicamente acquistabili, quindi è possibile, grazie alle partnership che abbiamo fatto, comprare l'immobile praticamente... Chiavi in mano esattamente come visto all'interno del render grazie alle partnership che abbiamo fatto per esempio di recente con Milano Contra District qui su, qui su Milano e con altre partnership locali che abbiamo fatto con eh, diciamo realtà del mondo del design e dell'arredo nelle, nelle città nelle quali operiamo. Quindi fornite l'immobile, lo finanziate, lo arredate, dovete solo fare casavo matrimoni e poi provate. <ride> Trovate, trovate anche le persone da mettere dentro e gli fate del matrimonio. Ecco però, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo cominciato ad avere forte attenzione anche verso quella che è l'esperienza dell'acquirente. Ci rendiamo conto appunto che, come un, come un bravo agente immobiliare, se ci pensi, la cura del cliente non finisce il giorno del rogito. Questo è un aspetto importante. Intanto quel cliente probabilmente ci andrà a vivere o magari metterà a reddito quell'immobile, farà un uso specifico di, quel, di quell'immobile una volta comprato. Eh, in ogni caso avrà bisogno di supporto anche successivo, da sempre abbiamo inserito per esempio l'assicurazione sugli immobili che, che, noi, che noi consegniamo, l'assicurazione di due anni per tutte le problematiche che possono, che possono avvenire dopo il rogito, eh, il servizio di post sales dato che siamo noi ad aver operato la ristrutturazione dell'immobile ovviamente siamo a disposizione del cliente per intervenire per qualsiasi problema. Eh, tutta la parte appunto di arredo che abbiamo citato prima e man mano servizi di questo tipo, cercheremo di svilupparli anche recependo il feedback delle agenzie immobiliari con cui collaboriamo, perché sono loro il primo punto di contatto con il cliente acquirente a tutti gli effetti. Chiaro. Voi oggi eh, operate in Italia, Roma, Milano, Firenze, Bologna e Torino e Torino. Sapevi quasi tutte, bravo. Ho fatto i compiti a casa. E, um, casavo è un'azienda italiana, è una, un unicorno italiano, giusto? Unicorno, ci stiamo lavorando, ci stiamo come lavorando. anche nelle ultime eh, interviste di, del, del nostro amministratore delegato di, di, di Giorgio Tinacci, la strada è quella, la strada è quella di, di valorizzare l'azienda. Penso che nessuna azienda si, si ponga di per sé di diventare unicorno, la, il tema è lavorare bene tutti insieme e la valutazione dell'azienda è una naturale conseguenza di un'azienda che si sviluppa in modo sano e cresce in modo, in modo sano. Eh, è un orgoglio italiano perché è stata fondata qui nel 2017 a Milano, eh, i capitali che l'hanno supportata sono internazionali perché da altri paesi europei, finanziatori italiani, finanziatori eh, americani e, e varie altre eh, realtà non ultimi gli importanti gruppi bancari, Intesa San Paolo è, diventata, eh, è entrata nella compagine societaria e ha finanziato le nostre operazioni con l'ultimo round di, di luglio, eh, però sì è un orgoglio italiano a tutti gli effetti, anche l'exor, che è la holding della famiglia Agnelli ha creduto nel progetto, con, gli investi, con gli ultimi, negli ultimi due round di investimento eh, e quindi sì è anche bello vedere ogni tanto come. Casavo rappresenta l'Italia, l'ecosistema delle start up italiano nel mondo. Ah, due mesi fa abbiamo completato l'acquisizione di una altra start up francese. Quindi abbiamo comprato, acquisito un'altra un start up eh, grande su Parigi. E, e questo penso sia una delle poche operazioni di questo tipo che si sono viste in Europa, dove un'azienda italiana è andata a, a comprare, a comprare effettivamente un'azienda estera che adesso è parte integrante di Casavo e che ci ha arricchito di tutta una parte di competenze eh, che, che non avevamo, quindi è, è nata anche una bella, eh, come dire, è stata una bella operazione anche dal punto di vista della crescita delle competenze che abbiamo nel, nel nostro team. Adesso ci riportate anche la Gioconda, magari... È il prossimo passo. Perfetto, ottimo. E, spieghiamo per gli agenti immobiliari che operano nelle città dove appunto voi siete presenti, qual è il, il processo di acquisto che Casavo fa nei confronti di un immobile e anche come poter entrare in contatto con voi e lavorare con voi. Allora, il processo d'acquisto è una bellissima domanda perché è uno di quei temi sul quale molto spesso con i colleghi ci rendiamo conto che eh, l'agenzia si aspetta magari anche una modalità operativa diversa da quella che abbiamo. In realtà il nostro processo d'acquisto è tutto sommato semplice. Ovviamente è industrializzato, proprio per poter fare centinaia, migliaia di operazioni. Quindi in realtà come funziona? È possibile dalla nostra piattaforma che si chiama Casavo for Agents, dove qualsiasi agente immobiliare può registrarsi gratuitamente, è possibile richiedere un'offerta a Casavo in pochi semplici passaggi, quindi dando dei dati veramente di base eh, relativi all'immobile, noi riusciamo, i team locali, i nostri colleghi riescono velocemente nel giro di un giorno lavorativo a dare un riscontro dicendo sì, possiamo procedere con un'offerta, con una valutazione con un'offerta, Oppure no, non ci sono le condizioni per mille motivi, spiegando ovviamente quali sono i motivi, per procedere con un'offerta. Qualora le condizioni ci fossero, quello che succede è che viene eh, chiesto o di visitare l'immobile con una, sol una sola visita, non mai più di una sola visita fisica sull'immobile, o addirittura in alcuni casi siamo in grado di eh, portare l'offerta, già firmare un'offerta, senza aver visitato fisicamente l'immobile. Quindi noi riusciamo a far arrivare in poche ore praticamente l'offerta sul tavolo dell'agente immobiliare senza nemmeno aver impiegato il suo tempo per una visita fisica. Ovviamente devono, dobbiamo aver magari raccolto tutta la documentazione gente che però è documentazione che tendenzialmente lo sai ha già eh, a disposizione. Arrivata la documentazione l'offerta viene prodotta o viene effettuata la visita per poter, per poter emettere l'offerta. Quell'offerta se accettata dalla parte venditrice, quindi se reputata interessante dalla parte venditrice, prevede 15 giorni di tempo, eh, di sospensiva, nel quale noi ci prendiamo semplicemente il tempo per fare tutte le verifiche del caso, quindi avviare la due diligence sull'immobile. Incarichiamo una terza parte di fare, in quel caso sì, a quel punto, una ispezione sull'immobile, per forza, eh, ci viene richiesto ovviamente dai, dai nostri stessi investitori, e entro 15 giorni noi siamo in grado, ma dico 15 giorni ma di solito i tempi sono più brevi, più contenuti, siamo in grado di confermare l'offerta che, che abbiamo emesso o eventualmente rivederla, se nel caso emergesse qualcosa, e a quel punto noi siamo vincolati ad acquistare l'immobile. E con le tempistiche del venditore, questo ci tengo a sottolinearlo perché all'inizio il nostro claim era vendi in 30 giorni, poi abbiamo capito che le esigenze del venditore comandano perché il venditore potrebbe dover trovare un altro immobile, liberarlo, poi possono esserci mille casistiche, però in quel momento noi siamo in grado di fissare la data per il rogito data per il rogito nel quale anche qui ci tengo a chiarirlo in ogni caso abbiamo diversi processi di acquisizione ma in ogni caso noi liquidiamo il 100% del valore dell'immobile e ovviamente liquidiamo la provvigione dell'agente dell immobiliare in sede di, di rogito e eh, partiamo già con la fase di commercializzazione dell'immobile quindi anche con la parte ovviamente di cantiere ristrutturazione e tutto quello che, è, che viene dopo per cercare poi di rimettere l'immobile il più velocemente possibile sul mercato. Sul mercato. Eh processo di acquisto che può essere fatto, appunto, in, con varie modalità. Quali sono? Sono due se non sbaglio. Le, le corretto, corretto. Quindi, Tendenzialmente a seconda delle, di una serie di fattori, ma soprattutto della nostra competitività sull'immobile, abbiamo due processi di acquisto. Uno che è un acquisto diretto, quindi con un normalissimo rogito, eh, diciamo con condizioni assolutamente comparabili a una normale compravendita tra privati, la seconda, che prevede in realtà una forma che si basa sulla cessione del preliminare, però che prevede comunque che Casavo metta a disposizione il 100% della liquidità al venditore immediatamente. Quindi abbiamo strutturato un processo che rende estremamente vantaggioso per il venditore, perché riusciamo a portare tendenzialmente un'offerta più alta in quella, in quella condizione rispetto alla condizione di rogito diretto. Adesso, noi abbiamo visto, diciamo, come si comporta Casavo nella qualità di acquirente? Eh, spieghiamo gli agenti immobiliari che ci stanno guardando, cosa si aspetta Casavo in qualità di venditore invece eh, da un agente immobiliare che vuole lavorare con Casavo? Allora, in fase di rivendita abbiamo in realtà due modalità di collaborazione, anche qui, entrambe avvengono tramite la nostra piattaforma Casavo for Agents, che, che ti citavo prima, Abbiamo una modalità che è, diciamo, riservata a quelli che noi consideriamo i nostri premium partner, quindi quegli agenti che sono fidelizzati eh, e con cui abbiamo già fatto diverse operazioni sia in acquisizione sia in rivendita, eh, dove lì è piuttosto semplice perché è un normale incarico in esclusiva quello che forniamo all'agenzia. E il, per essere premium partner cosa serve? Oltre ad aver fatto un po' di operazioni con noi, serve anche essere perfettamente allineati su quelli che sono i nostri processi e ciò che possiamo offrire all'acquirente, gli esempi che facevo prima, Casavo Mutui, le soluzioni di arredo, tutto ciò che, eh, diciamo, consegue alla transazione dell'acquisto di un immobile Casavo. E qui parliamo di incarichi in esclusiva, sia di ciò che, eh, diciamo, esce buyer, quindi gli immobili ristrutturati da, da Casavo, acquistati e ristrutturati da Casavo, sia gli incarichi agency che abbiamo raccolto e che gestiamo in partnership con l'agenzia Premium Partner. Per chi non è o non è ancora un Premium Partner invece eh, c'è comunque una possibilità di collaborare in fase di, di rivendita. All'interno di Casavo for Agents esiste una sezione che si chiama Vendi i nostri immobili e lì si accede direttamente a quello che è il portafoglio aperto di Casavo cioè quella parte di immobili, in questo caso solo ai buyer, quindi solo ristrutturati da noi, rimessi sul mercato da noi che sono commercializzati direttamente da Casavo, cioè in questo momento stanno venendo proposti direttamente sul, sul mercato da Casavo. Su quelli il nostro approccio è di toltare l'apertura, quindi viene dichiarato in quella sezione direttamente anche qual è il valore di commercializzazione, che è lo stesso visibile ovviamente sui portali online, ma si può vedere anche qual è l'offerta minima che noi possiamo accettare, oltre a tutte le informazioni sull'immobile. In questo modo gli agenti possono, diciamo, attingere da questo portafoglio di immobili e proporlo ai loro acquirenti, magari un agente che ha avuto di recente un incarico in una zona limitrofa a uno di quegli immobili può avere dei buyer, che non è, quei dei, degli potenziali acquirenti che non è riuscito a soddisfare, perché l'immobile ovviamente l'ha comprato una persona sola e può in questo caso portarli su questo immobile e lì è una collaborazione totalmente aperta, quindi la provvigione dell'acquirente resta ovviamente al, all'agente, all'agente partner, e noi diamo libero accesso, in quel caso ovviamente c'è una nostra persona che fisicamente va ad aprire l'immobile, fornisce tutte le informazioni che possono servire alla gente per presentare al meglio l'immobile al potenziale acquirente, però appunto è una commercializzazione in collaborazione dove il prodotto, l'immobile, lo mettiamo noi. L'importante è avere acquirenti veloci. Esatto. <ride> noi questa, la, velocità, la velocità ci contraddistingue. La velocità è sicuramente un aspetto fondamentale. In più voi alle agenzie a cui date da vendere gli immobili, fornite praticamente tutto, giusto? Corretto, corretto. tutto l'investimento marketing, che si tratti di un immobile ai buyer, quindi uno acquistato e ristrutturato da noi, o che si tratti di un immobile agency, quindi un, un semplice incarico di, di vendita, in ogni caso l'investimento marketing e anche tutto l'investimento della, diciamo, della raccolta documentale è fatto completamente da Casavo, quindi ciò che la gente si trova ad avere a disposizione nelle due modalità eh, di collaborazione che spiegavo prima è comunque l'intero set documentale dell'immobile, quindi tutte le visure, tutto ciò che serve eh, già a disposizione e il materiale marketing che può essere un render completo di render a 360 gradi, visita virtuale, set di, di, di scatti diciamo di render statici a disposizione e oppure servizio fotografico professionale che ha già realizzato Casavo quando ha deciso di eh, diciamo, prendere quell'incarico o acquisire quell'immobile. Quindi in realtà sì, tutto l'investimento diciamo, a supporto della commercializzazione è già fatto da, da Casavo. Quindi la gente non, riesca, non riesce a... Non rimane altro che gestire, diciamo, la, la negoziazione, la trattativa e la relazione con il cliente poi, e portare a, a, a termine la vendita. Che fammi dire, è la parte più importante, se ci pensi. È la parte dove noi crediamo da sempre. La tecnologia può aiutare su tantissimi fronti, su tantissimi... tanto sul contorno, diciamo così. Poi però quel cuore lì di trovare, eh, diciamo, l'incontro tra, tra il volere di, di, di ognuna delle parti e trovare un punto di incontro che possa alla fine, lo diciamocelo, realizzare magari il sogno del, dell'acquirente, è lì è, è, è il tocco umano del professionista che riesce a creare quella, quella situazione. Quindi lasciamo, lasciamo alla gente partner, la, partner più, la parte più importante, diciamo. Sì, anche perché poi, al di là dell'accordo, perché una volta raggiunto l'accordo, poi ci sono tutta una serie di dinamiche che intervengono dal momento dell'accordo, al momento del rogito e vanno gestite. Esatto. E, e lì non si tratta più di tecnicismi o quant'altro, si tratta proprio di relazioni, relazioni umane e aspetti intangibili che possono essere gestiti solo da, da, da un agente immobiliare o comunque da un professionista che segue entrambe le parti. Corretto, lì c'è ancora lì dentro un mare di complessità che devono essere effettivamente gestite, mentre la tecnologia su, su tante cose riesce a, a ridurre la complessità, lì effettivamente rimane una, una complessità intrinseca dove il mediatore, il bravo mediatore il professionista riesce a, a dare quel qui in più che alla fine porta a chiudere la transazione. Bene, cari agenti immobiliari, insomma avete trovato un, un ottimo acquirente e un ottimo venditore, Do, non dovete neanche fargli la prequalifica del mutuo, pensate un po'. <ride> Ci pensiamo da soli. Ecco, <ride> si arrangiano, e quindi insomma, mh, quale miglior strumento di lavoro se non appunto un investitore industrializzato come quello di Casavo. Grazie Edoardo per il tuo contributo. Grazie te, eh, Alessandro. Che...